Salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi in un nuovo appuntamento benissimo eh, in questo video vogliamo andare ad affrontare un argomento già trattato in un video precedente lo riproponiamo ulteriormente in quanto nel video che abbiamo trattato questo oggetto vi si trova inserito e il video dura diverse ore allora per eh, facilitare il tutto a colui che appunto segue i nostri video vogliamo riproporlo in un unico video un po' quello che abbiamo fatto col precedente video sul rapimento della chiesa bene, in questo video andremo a trattare di nuovo eh, io la chiamo, non sono l'unico a chiamarla così, la pluralità nel Quindi noi sappiamo che nel linguaggio vetero testamentario, nell'ebraico classico, nell'ebraico antico, nell'ebraico biblico, il Signore si è rivelato e ci sono alcune rivelazioni che le possiamo comprendere solamente, unicamente, tassativamente, che andando... A esaminarlo da un punto di vista scritturale ma nel linguaggio originale io vi chiedo per cortesia di non spaventarvi perché vi spiegheremo il tutto talmente tanto bene che veramente anche un bambino di pochi anni può comprendere quello che andremo a dire solamente dovete avere la pazienza di seguirci fino alla fine gloria a dio bene bando alla presentazione e vogliamo subito entrare nel vivo dell'oggetto quindi vi porteremo a navigare con noi come facciamo sempre ecco ok, allora da questo momento vi trovate vi trovate questo è troppo grande così ok a navigare con noi allora qui ci troviamo in Esodo capitolo 6 e leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo. Il Signore disse a Mosè: ora vedrai quel che io farò a Faraone, perciò che sforzato con potente mano, li lascerà andare, anzi, sforzato con potente mano, li caccerà dal suo paese, oltre a ciò. E Dio parlò a Mosè e gli disse: Io sono il Signore. Apparvi ad Abramo, Isacco, Giacobbe sotto il nome di Dio Onnipotente, cioè il Shaddai ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di colui che è cioè Yahweh Benissimo. allora quando noi leggiamo questo, questo passo qui okay, che lo leggiamo in italiano ci può dire tutto e nulla ma quando noi andiamo a leggere questo passo alla luce del linguaggio originale possiamo riscontrare alcune verità assai formidabili quando noi leggiamo qui colui che è in verità, qui c'è nell'originale un nome che è questo, Yahweh. Yod-He-Vav-He. He. È grazie a questo qua che noi scopriamo che Dio è Trino. Come farlo? Molto semplice. Andiamo nel testo della Torah, tu scrivi www.torah.it poi a un certo punto ti ritrovi una serie di liste, che mo già ci siamo entrati, vai su testo della to Torah e cadi qua. Qui c'hai Bereshit, Vai Vaikra, Midar, Devarim, eccetera, eccetera. Apri appunto Vaira, Parashah, Vaira di Shemotte e ti trovi qua, io già me la sono aperta, eccola qua, Vaira. Bereshit, Vaira. Bene, io anche, lavoro sempre anche con il mio cartaceo del testo originale, come faccio con la Bibbia in italiano, perché mi trovo veramente bene. Allora, qui leggiamo, «Indi Dio parlò a Mosè e gli disse, Io sono il Signore. Io mi mostrai ad Abramo, Isacco, Giacobbe, quale Dio onnipossente o onnipotente, ma tale quale significa il mio nome, il Signore, non mi feci conoscere ad essi. Nel linguaggio originale troviamo questa parte qua. Si legge da destra a sinistra. Vogliamo leggerlo? Vajedabel Elohim e il Moshe, Vai Omer Elive Aniyy, Vairà el avraham e l'Isac ve e il Yaacov, ve il Shaddai. Ushmi Yahweh la Lachem. Benissimo. Allora, vorrei aprire una piccola parentesi. Questa parola qui, Vajedaber, la parola è questa. Dalet, Bet, Resh. Il verbo è Davar. Davar significa parola. Da notare che il verbo nell'ebraico classico o biblico o antico è trino salvo rari casi che ci sono verbi che non sono trini che hanno due radici ma normalmente il verbo è trino la radice del verbo è trina poi si vanno ad aggiungere prefissi suffissi, congiunzioni articoli una parola può contenere un, eh, una congiunzione un articolo un prefisso la parola, il suffisso e quindi trovi un parolone lungo così, ma la radice è piccola piccola così. Infatti qua ci abbiamo una, due, tre, quattro e cinque, ma la parola è questa qua, il verbo è trino. Siccome il verbo è Cristo, siccome la parola è Cristo, siccome verbo, parola, logos sono lo stesso, come dire, sono tre termini per, per parlare del, dello stesso argomento, il verbo Cristo, la parola, il Logos è venuto a farci conoscere il Padre e lo Spirito Santo e Lui è la terza persona della Trinità. Quindi noi ritroviamo la Trinità anche nel verbo biblico. Guardate caso, che ne pensate? Quando io ho scoperto queste cose, l'ho scoperte da solo, Veramente sono rimasto sbigottito, per chi lo vuole accettare. Nulla è un caso, anche studiando la grammatica eh, biblica, apprendiamo molte cose. La fede viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Quindi noi imparando queste cose, studiando queste cose, per chi le vuole studiare, se no basta ascoltare, la nostra fede accresce. Tu pensi che magari non succede niente in te, perché magari molte persone pensano che succede qualcosa solo se sentono qualcosa, qui non si tratta di sentire. Qui si tratta che le cose avvengono appunto e basta, a prescindere da quello che noi sentiamo. Quindi, se, eh, imparando queste cose, noi apprendiamo molto e la nostra fede cresce, gloria a Dio. Quindi, «vai ed aver», quindi «davar» è, la, eh, è il verbo, è la parola, ed è al perfetto. Quando io gli metto davanti una «yod» diventa «imperfetto». A sua volta, se davanti la yod gli metto una Vav, che è una congiunzione, si resta sempre la congiunzione, si scrive la congiunzione nella traduzione, ma a sua volta la Vav ti trasforma il verbo da, ovvero da perfetto, in questo caso, da imperfetto, in, qu in questo caso, a perfetto. Quindi, da Vav è perfetto, con la yod è imperfetto, con la Vav torna ad essere perfetto questo è un giochetto molto classico interessante notare altro fattore nella grammatica dell'ebraico biblico che il, tempo non, che il verbo non ha tempo e questo è bene che noi lo capiamo così possiamo affrontare il nemico il mondo ufologico la new age eh, i massoni i scientologi tutta sta gente qua, i biridi de turno, che vanno prendendo Isaia 7,14 e dicendo «No, ma lì troviamo il tempo non al futuro, ma al, al presente, eccetera, eccetera, eccetera». A noi non ci importa niente il tempo. Nella parola di Dio e nella profezia trova il tempo che trova, perché un, un tempo perfetto normalmente viene tradotto nei, no, nei, libri di test, nei libri scolastici quando vai a studiare il verbo il perfetto viene eh, tradotto al, eh, al passato ma per, per paradigma questo lo si fa solo per paradigma poi quando si va ad applicare normalmente il perfetto viene tradotto con il passato ma può anche essere futuro può anche essere presente viceversa con il, eh, con il imperfetto e con tutti quanti gli altri Quello che conta nel verbo ebraico è l'azione compiuta, ovvero il contrario, incompiuta. Se l'azione è avvenuta o se l'azione non è avvenuta è ancora continua nel tempo. A prescindere il tempo, perfetto, passato, futuro. Ti dirò ancora di più. Nella profezia biblica è comune trovare una profezia al passato. Se tu leggi tutto il libro dell'Apocalisse, che è un libro, è un libro profetico, è tutto al passato. Il libro dell'Apocalisse è un libro al passato, eppure è profezia che è stata scritta duemila anni fa e ancora si deve avverare tutto ciò che va dal capitolo 4 in poi. Che ne pensate? Quindi, come vedete, nella parola di Dio non si finisce mai di imparare e quelli che magari ci, ci danno addosso a noi, che trattiamo le lingue originali, e che pare che non le possano vedere sto parlando di gente di sana dottrina che quando gli presentiamo le lingue originali gli vengono i capelli dritti io non, non penso che il linguaggio che Dio ha scelto che è questo che è lo stesso perché anche il palio ebreo che si scriveva in caratteri diversi comunque cambiano i caratteri ma il linguaggio è lo stesso eh? perché poi quando andranno poi c'ha due evo, evo, evoluzioni C'ha una prima evoluzione che cambia da palio ebreo a un'altra un forma, e poi c'è l'ultima evoluzione che è quella appunto babilonica, che prenderà questi caratteri qua. Ma il linguaggio è lo stesso, il significato è lo stesso, le regole sono le stesse. Vayadavar el Elohim e il Moshe. Davar è il verbo. Davar significa eh, parola parola davare è parola quindi e parlò perché se fosse con la yot e parlerà con la va torna a essere perfetto normalmente lo tra lo tra lo, tra, lo traduciamo al passato perché è un'azione compiuta vai ad aber e parlò elohim e parlò elohim e il Mosè a Mosè, a Mosè Mosè e disse amar è il verbo 1 2 3 trino la jot te lo porta all'imperfetto la vap te lo riporta al perfetto quindi è il passato in questo caso a mosè e disse e a lui ok interessante notare come la parola di dio ci dice che dio parlò a Mosè e disse a lui. Wow. Dio parla a Mosè e dice a lui. Ma se stai a parlare con Mosè, basta scrivere Dio parlò a Mosè e disse. Due punti. E cominci. Anigli No. No. Dio parla a Mosè e dice a lui. Qui ci sono molti insegnamenti. Molti, chissà quanti, infiniti, la parola di Dio è infinita, ma adesso non ne tratteremo neanche uno perché è sulla. Però già che ci siamo, vi vogliamo dare un certo indirizzo di come scrutare la parola di Dio. Ogni parola ha un significato. Poi nel linguaggio originale, addirittura ogni lettera ha un messaggio. Che può essere che è un messaggio. Dal, dal numerico, dalla forma, dal significato, eccetera, eccetera, eccetera. Eh? però quando andiamo a fare geometria, attenzione a non andare poi nella numerologia, che è roba satanica. Distinguiamo sempre le cose. Quindi, il Dio parlò a Mosè, a lui, ok. E disse a lui: Disse amare Dio ani Yahweh, io Yahweh, qui, io Yahweh. Si traduce come io sono Yahweh, perché eh, c'è il costrutto. Nel costrutto dell'ebraico, ok, vuole la regola che ani Yahweh, io Yahweh, Yahweh, Yahweh, si mette il verbo, quindi io sono Yahweh. Yahweh, questa qua e questa qua. Eccola qua. Yod, he, bab, he. Eccola qua. Dov'è? Yod, he, bab, he. E lo famo un po' più grande. Dove stai? Yod he vab. Quindi io sono Yahweh. Benissimo. Allora, Va-era. mi feci vedere. Vairà, mi feci vedere. E as significa A, verso per A, e l'Avram, ed bel ve' Jacob, e Shadai. Quindi io sono Yahweh, mi feci vedere a. Abramo, a Isacco, a Giacobbe, Be el Shaddai, questa è una preposizione, questo è il termine, il el, el, nome, il nome, Dio, il il Shaddai, già ne abbiamo par parlato in un video dedicato. Quindi, In el Shaddai, mi feci vedere In el Shaddai, si traduce come il Shaddai, bene. Ushmi, Ushmi, e qui è, eh, il termine è, è, è questo qua, Shem, Shem significa nome, Shem, nome. Ok, questa è la, mm, la congiunzione, diciamo, E, e questo i, è il suffisso, che yod, e, e, yod, e, re, yod, è il suffisso che indica me, quindi us-mi. quindi Shem, nome, I, suffisso io, me, U, con, congiunzione e, nome mio, nome di me, Yahweh, di nuovo lo, negazione, no, nodati, no, feci, I", di nuovo me, nodati, nodati viene da Yadà, conoscere, vi ricordate, eh, Eva, eh, Adamo, Adamo, eh, in Genesi 4, dice Adamo, conobbe Eva, e eh, Adam, Yadà. Heva, quindi Adamo conobbe Eva, però, siccome appunto eh, si va a formare una parola la Yod va persa, viene la Nun con una Olem plena e quindi no dati. Io quindi feci conoscere Lachem loro. Lachem loro. Perché con He. Quindi, qui praticamente tradotto, il Signore sta dicendo. No? Il Signore parla a Mosè, eccolo qua, e dice a lui, Elai, io sono Yahweh. E poi dice, ma io non mi feci conoscere a Abramo, Isacco e Giacobbe con questo nome, piuttosto mi feci conoscere come El Shaddai, eccolo qui, El Shaddai. Domanda. Perché il Signore a un certo punto, se noi leggiamo tutto quanto questo, no, noi vediamo che a un certo punto il Signore va da Mosè e gli dice io ti farò vedere come tirerò fuori il popolo eh, il popolo mio dall'Egitto con mano potente, in modo sforzato, e Faraone li lascerà andare, anzi userò la mia mano in modo veramente potente molto molto sforzato tant'è che lui stesso vi caccerà dal paese dopo tutto questo il Signore dice però ti voglio dire anche un'altra cosa caro Mosè sappi che io non mi sono mai fatto conoscere ai vostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe con il nome di Yahweh piuttosto mi feci conoscere loro come El Shaddai perché gli dice questo? è interessante tutto ciò è molto interessante. Allora, se fosse vero quello che il Signore dice, ed è vero, ma parlo così per i nemici della parola di Dio, noi sappiamo che ci sono gli antitrinitari, o gli adoratori di, del massone William Marion Branham, i cipollari e tutta sta gente qua, che dice che non teme nessuno, e poi dopo chiudono i commenti dei propri video infatti lo vediamo come non temete nessuno eh? che sfidano tutti e non sono capaci neanche di fare come dire un'apertura dei commenti sotto i video o un, una semplice live proprio non temono proprio nessuno ma infatti poi dicono no ma possono andare a commentare eh, lì dove c'è la piattaforma di google quell'altra che nessuno conosce ecco perché perché vi dicono questo e poi quella a quanto pare non si può chiudere, se no, chiudevano pure quella. Quindi i nemici della trinità, della verità, la odiano talmente tanto, l'abbiamo smentita più non posso, gloria a Dio, e dicono un sacco di sciocchezze. Però noi possiamo vedere che la ritroviamo anche nell'Antico Testamento, proprio in, que, in questo caso nel linguaggio originale. Allora, se fosse vero, e parlo così per loro, ed è vero, ma parliamo così per, per loro, che il Signore non si eh, mostrò, non si, feci, non si fece mai vedere a Abramo, Isacco e a Giacobbe con il nome di Yahweh, non dovremmo mai vedere nell'Antico Testamento quando leggiamo le, la storia di Isacco, di Abramo, Isacco e Giacobbe, che il Signore si presenta a loro o che loro invocavano il Signore come gli Yahweh, se fosse vero. O sto dicendo una sciocchezza. Cioè, se qui il Signore mi dice io, io non mi sono mai fatto conoscere, io sono il Signore e apparvi ad Abramo, Isacco e Giacobbe sotto il nome di Dio Onnipotente ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di Yahvé, colui che è questo di Yahvé. non apparvi mai sotto questo nome loro non mi conoscevano sotto questo nome che è questo eccolo qua non dovremo mai trovare negli scritti che parlano di Abramo, Isacco e Giacobbe che loro conoscevano questo nome. Giusto? O so strano io? No, ditemelo. Qu quante volte ve lo devo ripetere? Bene, vogliamo vedere se è vero? Vogliamo vedere? Andiamo a vedere. Allora, io qui mi sono segnato i passi dove si trovano, appunto, le storie e lo vado anche a prendere nel mio linguaggio originale, così vi seguo col cartaceo. Allora, se io vado in Genesi 12,1, io qui leggo, «Vadiomer Yahweh el l'avram. Wow! Andiamola a cercare così ve lo faccio anche vedere. Allora, qui è 12,1, perché io... 12,1. 12,1. Allora, dove stai? Eccolo qua. Allora, 12,1. Lo facciamo più grande che ci piace di più. Lo spostiamo un pochino di qua. Allora. Il Signore disse ad Abramo. Ok. Allora, qui c'è scritto vayomer eh, Yahweh el Avram. Ecco qua. Di nuovo il tetagramma. Eccolo qua. yod heh vav -he, che è lo stesso di qua. Yod-Heh quando qui dice Ani Yahweh, l'Avram el e ve il Jacob il Shaddai, lo Lachem, non mi feci mai conoscere sotto il nome Yahweh. Però qui leggiamo che Vaiomer disse Yahweh a Abramo, quindi vediamo che Yahweh parlava con Abramo. Il Signore disse a Abramo Yahweh, avrà quindi troviamo il famoso io e e il tetagramma. ma io lo so quello che voi state pensando signori anti trinitari questo questi video sono per insegnare ai nostri quelli di sana dottrina un po di sana eh, scrittura e, e a sua volta per denunciarvi perché noi con questi video non vi convinciamo ma vi denunciamo e questi video saranno, faranno da testimoni un domani, quando ci sarà quando ci sarà il giudizio finale perché Gesù ebbe a dire che la regina di Sabba risusciterà e condannerà questa generazione quindi queste cose servono anche a questo occhio perché voi che siete antitrinitari non siete salvati, non vedrete la vita eterna perché dite che Gesù è bugiardo. Perché quando Gesù è venuto e ha parlato del Padre, ha presentato il Padre, ha pregato il Padre e ha adorato il Padre, come vedremo, che voi dite che non è vero, e lo faremo vedere noi, ha adorato anche il Padre, voi dite che quello non è vero, quindi state dicendo che Gesù, che è chiamato anche la verità, vedete, sono tutti attributi, Gesù è la via, la vita, la verità, sono attributi, però si dice i nomi di Dio. Uno dei nomi di Dio, o degli attributi di Dio, è verità, e tu dici che Gesù sta mentendo. Tu, non, tu antitrinitario, se non accetti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non vedrai mai la vita eterna. Quindi qui vediamo che Vaiomer Yahweh e Avram, parlò Yahweh a Abramo qualcuno adesso voi già lo so dove andrete a parare gli sta dicendo sicuramente direte questo che il Signore che si chiama Yahweh parla ad Abramo ma non c'è scritto che Abramo sapeva che il Signore si chiamava Yahweh giusto? perché questo pensate voi perché? perché avete la mente di Satana perché non realizzate che se la scrittura ti dice «Vaiomer Yahweh e Avram parlò Yahweh a Abramo», è normale che Abramo conosceva il Signore con il nome di Yahweh. È normalissimo, ma siccome voi siete traviati, traviati, allora negate questo. Va bene, e noi stiamo al vostro gioco. Va bene, se è così. Ti voglio far notare un'altra cosa che va a favore di questa rappresentazione. Si trova, non sono scritto qua, Genesi 17, sempre. No, no sempre. Genesi 17 lo vado a prendere nel mio nel mio testo originale dal, dal 19 al 21. 19 21, eccolo qua. Allora... Quando eh, il Signore dice praticamente, nel verso diciamo lo sta, nel verso 19, a metà verso, dice: Baja e le beriti. Ito livrit che Livrit, da, viene da Berit, Livrit, Olam per sempre, Le Zaro, Acharaib. quindi praticamente qui il Signore, vabbè, sta nel verso 17, eh, nel capitolo 17, vediamo se riesco a trovarlo, capitolo 17, Ecco qua, verso, abbiamo detto, 19. Nel verso 19 il Signore dice, non c'è bisogno che lo leggiamo nel linguaggio originale, dice, «E Dio gli disse, ma Sara tua moglie deve partorirti un figlio cui porrai nome Isacco. Io fermerò la mia alleanza, ovvero il mio patto, beriti, patto mio, alleanza, berit, perenne, olam», per la sua discendenza dopo di lui. Eccolo qui. Et beriti, ito, livrit, olam, quindi beriti, nome mio, eh, alleanza, patto, accordo, testamento, nome mio, benissimo, eh, sì, nome mio, eh, patto mio, gloria a Dio. Bene, quindi beriti, patto mio, ito con lui, L'Evrit, quindi il, il patto, l'alleanza, l'accordo, Olam, eterno, per sempre. Okay. Adesso io ti faccio a proposito di quello che abbiamo detto prima. Noi abbiamo detto prima che Yahweh parlò con Abramo e che questo comporta che Abramo conoscesse il nome di Dio Yahweh. Tant'è vero questo che qui Dio sta facendo un patto sta facendo un patto con Abramo, nella parola di Dio troviamo sette patti, e un patto, va bene, abbiamo fatto il video sui sette patti, potete guardarlo, quindi se Dio va a fare un patto, ed è un patto olam, è un patto eterno, un patto per sempre, gloria a Dio, ti pare che Dio va a fare un patto eterno, che poi andrà a finire nell'ultimo patto, che è il settimo patto, è il patto di Gesù? Il patto del chiamato, conosciuto da noi come il nuovo patto, il nuovo testamento, il nuovo accordo, la nuova alleanza, cioè il nuovo berite. E Dio non gli fa conoscere in noi il suo nome al suo popolo, ai suoi figli, Abramo, Isacco e Giacobbe, come Yahweh? Secondo te? Ti pare che non lo fa? Secondo voi no? Benissimo. Allora se fosse vero quello che voi dite, se fosse vero, non dovremmo mai trovare che loro conoscevano il nome Yahweh. Ma se troviamo che loro invocavano il Signore pronunciando questo nome, allora significa che loro invece conoscevano il Dio col nome Yahweh. Quando qui abbiamo letto lo nodati, la chemme. Eccolo qua. Ushmi nome mio Yahweh lo nodati lachem. Con nome mio Yahweh non mi feci mai conoscere loro. Quindi se noi troviamo che loro invece lo conoscevano con il nome di Yahweh, possiamo vedere che invece mh, non sarebbe vero quello che c'è scritto là, anche se resta vero quello che c'è scritto là. Ma allora come si risolve il grattacapo? Bravo, perché Dio non può mentire, vero? In questo siamo tutti d'accordo, che Dio non può mentire. Perché non può mentire? Perché Dio, perché Lui è la verità. E perché deve mentire il Signore? Tanto più che Lui è la verità assoluta. Vogliamo andare a chiudere questo discorso e vogliamo andare, allora, al capitolo 27, lo vado a cercare qui nel mio testo capitolo 27 verso 20 capitolo 27 verso 20 dove sta? ecco qua allora dice vaiomer itzak el beno ma Mikharta, l'insò, beni, vaiomer, chi, chikrayave, eloecha, lefanai. Quindi, okay. verso 27. Ecco qua. Quindi 27, 25. 26, 27. ecco qua, verso 20: verso 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: 20: Isacco disse a suo figlio, figlio ma 20: chi questo mi 20: ok, 20: Affrettasti l'imsto a trovare figlio di me. Ok. L'imso beni. Vajomer e disse. Ok. Chi poiché Chicra. Eh, fece capitare Yave. Eccolo qua. Yahweh perché quindi eh, poiché fece o poiché o oh, fece o oh, perché vabbè poiché fece capitare questo fece chi poiché fece capitare Yahweh e Dio di te davanti a me ok quindi cominciamo a vedere che Isacco disse a suo figlio cosa è mai figlio mio che facessi si prezzo a trovare e quegli disse perché il signore dio tuo mi fece fare felice incontro quindi qui vediamo giacobbe eccolo qua parla a suo padre io sono esau tuo prim primogenito. Or orvia siedi e mangia dalla mia cacciagione affinché l'animo tuo mi benedica Isacco disse a suo figlio che cosa è mai figlio mio che facesti si sì presto a trovare questa preda inteso e quegli gli rispose perché il Signore il Dio tuo mi fece fare felice in contro bene cioè mi fece capitare questa cosa gloria. Quindi, quando noi leggiamo questo, lui nomina il Signore Yahweh Eloha, Yahweh, il Dio tuo, davanti a me, mi fece capitare questa cosa. Perché mi fece capitare questa cosa qui? Ecco perché. Cioè, mi fece capitare questa cosa qui. Yahweh Eloha, El, El, è nome di Dio, Eicha, ok? Il Dio tuo, il ok? O okay. Eloecha. forse è meglio dirlo perché quando c'è, diciamo, ehm, quest, questa E qua, normalmente la IOD non si pronuncia. Mentre invece se ci fosse stato uno ZERE, allora sì. Vabbè, ma adesso queste piccoleze. Eloecha. Eh, le fanai, quindi il Dio di tu, il Dio tuo, mi fece capitare davanti a me, le fanai, davanti a me, ai. Quindi noi possiamo vedere che a un certo punto sia Isacco e sia Giacobbe conoscevano il nome Yahweh. Isacco, Giacobbe conoscevano il nome di Yahweh. Quindi possiamo vedere che a un certo punto qui il Signore eh, dice io non mi sono mai fatto conoscere Abramo, Isacco e Giacobbe mm, con... Mm, con il nome di Yahweh e quindi qui invece vediamo che sia Giacobbe che Isacco che sto a dire? Isacco che Abramo scusate Giacobbe sia Giacobbe che Abramo perché poi no sia Giacobbe che Isacco scusate conoscevano il nome di Yahweh anche Abramo è scritto che, con, che pregava e, con, e, con, e conosceva il nome di Yahweh, dove è scritto in eh, Genesi, 14, Genesi 14, 22 e Genesi 13,4. Se io vado in Genesi 13, lo hm, Genesi 13. Genesi 13, se io vado in Genesi 13, che è questa, Genesi 13? Sì, questa qua, Genesi 13, questo è il 12, questo è il 13, eccolo qua, Abramo partì dall'Egitto, ma che verso è? Genesi 13, 4, 4, e Abramo predicò Ivi il nome del Signore allora Ghimel Dale Dale è il verso 4 eccolo qua Vaikra Shem Avraham Beshem Yahweh eccolo qua benissimo quindi noi possiamo vedere che Abramo anche conosceva il nome di Yahweh perché invoca, invocava e predicava il nome di Yahweh. Allora, se io vado, allora, Uh -huh. è il verso 4 sì sì sì sì sì. sì. Baikra perfetto Baikra invocò Sham La Avram Abramo eh, Beshem Shem è il nome in nome o nel nome il nome di Yahweh gloria a Dio quindi noi possiamo vedere che Abramo conosceva il nome di Yahweh possiamo vedere che, eh, sia, Isacco che... Il verso 20. sia Isacco che Giacobbe conoscevano il nome di Yahweh, gloria a Dio, e quindi con questi versi abbiamo potuto dimostrare che ci sarebbero anche altri versi. Per esempio, Genesi 28,16 è scritto che Giacobbe si svegliò e disse certamente qui c'è Yahweh se io lo vado a prendere qui per fare prima Genesi 28 16 nel cartaceo faccio prima Genesi 28 28 28 28 28, 28 16 giusto? sì mi sono scritti 28 16 allora allora vai eh, vai cazz Yaakov, Mishnato, Vajomer, Achen, Ish, Yahweh. Quindi quando se lui si, si, si sveglia dal sonno dice certamente qui c'è Yahweh. Questo è scritto in Genesi 28, 16. Genesi 28. Ecco qua. Genesi 28,16 ovviamente qui non c'è 28,16 Giacobbe svegliatosi dal sonno disse c'è dunque gloria a Dio c'è dunque in questo luogo il Signore c'è dunque il Signore in questo luogo benissimo e infatti a Esh. Yahweh, perfetto, quindi certamente c'è Ahen, eccolo qua, Ahen, certamente, certamente esce, c'è, esce Yahweh, gloria a Dio, in questo luogo. Benmakom, Chazè, Chazè, Chazè è la parola, è questo, ha è l'articolo, il questo però vabbè, in questo, in questo luogo c'è Yahweh, dove sta il tetagramma, eccolo qua, quindi possiamo vedere, poi ce ne sono tanti altri, possiamo prendere Genesi 28,9, eccetera, eccetera, eccetera, insomma se ci mettiamo a girovagare per tutta quanta la scrittura, gloria a Dio, ci possiamo rendere conto, grazie a Dio, che a un certo punto Abramo, Isacco e Giacobbe conoscevano Dio, invocavano Dio, pregavano Dio, predicavano Dio usando il nome di Yahweh. Quindi, quando noi qui leggiamo, genesi non è esodo, io mi mostrai a Abramo, Isacco e Giacobbe, qual Dio onnipossente, ma tale quale significa il mio nome il Signore, non mi feci loro conoscere. Vajedaber, Elohim, El Moshe, Vajomer, Elaiv, Ani Yahweh, Vajerah, El Abraham, El Isaac, Ve'ei, Jakob, El Shaddai, Ushmi, Yahweh, lo hanno dati Lachem. Quindi, usmi nome mio, Yahweh, no, lo hanno feci conoscere Lachem loro qui il Signore ha detto io non mi sono mai fatto conoscere ad Abramo, Isacco e Giacobbe con il nome di Yahweh, a me Abramo, Isacco e Giacobbe non mi hanno mai conosciuto con il nome di Yahweh, ma quando io vado Sempre nel, nel, nel Pentateuco, nella Torah, a ritroso nel, nel libro precedente, chiamato Bereshit, cioè la Genesi, trovo che Abramo, Isacco e Giacobbe conoscevano il Signore con il nome di Yahweh, invocavano il Signore con il nome di Yahweh, predicavano il nome il Signore utilizzando il nome di Yahweh. Perché? Qui il Signore dice una cosa e a ritroso ne trovo un'altra. Può il Signore mentire? No. Ha mentito il Signore? No. Ha detto una falsità al Signore? No. E allora come si spiega questo? Che qui sta parlando una persona della Trinità, mentre invece Abramo, Isacco e Giacobbe ha parlato un'altra persona, della Trinità. Perché il padre è Yahweh, il figlio è Yahweh, lo Spirito Santo è Yahweh e Dio e la Trinità è paritetica. Nessuno è più grande dell'altro, altrimenti non sarebbe Dio. E quando leggiamo che il figlio è più grande e più piccolo del padre, che il padre è più grande del figlio, questo in virtù del fatto che il figlio si è abbassato per prendere un corpo come il nostro, e ovviamente prendendo un corpo come il nostro si è limitato, ma di questo ne abbiamo già parlato nel video dedicato, intitolato la Trinità o qualcosa del genere. L'abbiamo rifatto ultimamente. Quindi, certamente, è apparso il Signore ad Abramo, Isacco e Giacobbe e gli ha detto, io sono Yahweh, mentre invece è apparsa un'altra persona della Trinità a Mosè e gli ha detto, io sono Yahweh, e io non mi sono mai fatto conoscere a loro come Yahweh. Tutto questo lo possiamo vedere nel linguaggio originale. Senza andare al linguaggio originale, se io vado eh, qui, e vado in Isaia, Isaia, che era 40, 48. Isaia 48, punto 16. Il Signore parla e dice, accostatevi a me e ascoltate questo. Qui è Dio che parla. Dal principio io ho parlato di nascosto, dal tempo che la cosa è stata, io vi sono stato, qui è Dio che parla, e ora il Signore, il Dio e il Suo Spirito mi ha mandato. Come vedete, certe cose le troviamo solo nel linguaggio originale, ma la Trinità rivelata dalla stessa parola, perché la parola rivelata è la parola scritta la parola è questa e a proposito di quelli che dicono che i dio tipo i cipollari che dicono che Ges Gesù non, non ha mai adorato il padre vi voglio ricordare ai cipollari che li riconoscete i cipollari perché hanno i capelli un po' lunghi bianchi bianchi <coughs> gloria a Dio e, mh, pregare qualcuno pregare qualcuno è sinonimo di adorare e se tu non confessi questo non puoi dare addosso a chi che ne so dice ma io prego maria ma pregare ma io non l'adoro no perché pregare è adorare re, come discorso di religioso ovviamente tu puoi anche dire ti prego fammi questo favore ti prego mi vai a comprare un litro di latte a tuo figlio ma quello non è un discorso religioso io parlo a livello biblico a livello di religione ok? Nel, nel senso buono del termine quindi pregare qualcuno è adorare ecco perché tu non puoi pregare nessuno fuori Dio fuori il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo perché pregare è adorare ad ogni modo Gesù ha mai adorato il Padre? Gesù ha mai adorato il Padre? vediamo se io vado in Matteo Matteo eh, 11.25 in quel tempo prese a dire io ti rendo gloria e lode o oh padre signor del cielo e della terra lode e gloria, qualcuno storcerà il naso e dirà: 'Sì, fratello Alessio'. Ma nelle altre versioni non appare. Come vedete, noi vi diciamo tutto, non vi prendiamo in giro. In quel tempo, Gesù prese a dire: 'Io ti rendo lode, la riveduta lo porta, ma non porta gloria'. Io ti rendo lode, io ti benedico, va bene, ma qui però, gloria a Dio. Uh... No. E eh no. E eh no. E eh no. Qui. Qui no. C'è qualcosa che non va. E eh infatti. E eh no. Nel linguaggio originale disse Gesù e i pen. disse sono logomai sta per rendere lode, rendere adorazione. Infatti, se tu vai se tu vai in eh, Luca Luca 10.21 Qui dice, in quella stessa ora, Gesù giubilò in spirito e disse, io ti rendo onore e lode, o oh padre. Troviamo di nuovo la parola exonologomai. Infatti, se io vado a prendere le altre versioni, in quella stessa ora, Gesù giubilò in spirito e disse, io ti rendo lode e onore, o oh padre. Disse, io ti rendo lode, o oh padre io ti rendo lode, tutte quante portano, io ti rendo lode, io ti rendo lode, gloria a Dio, bene. Considerate che spesso c'è divergenza tra il dionati e le altre, perché? Perché purtroppo la gente è ignorante. Il dionati ha tradotto da un textus receptus, mentre invece le altre hanno tradotto da per esempio il Sinaiticus che è del 325, di queste cose ne abbiamo già trattato. Poi c'è da tenere presente che ci sono anche papiri, manus eh, piccoli, piccoli frammenti che vengono presi in considerazione. Gloria a Dio, la somma di, di tutto questo, che eh, sono perfettamente uguali, quando questo mondo ufologico vi dice che ci sono totte differenze, che i manoscritti non sono uguali, non è vero, la differenza dei manoscritti l'uno con l'altro cambia il contesto biblico dello 0,4%. Una virgola, un punto, una cosa, un, una sciocchezza, un'inerzia. Queste, vi dico anche quante sono le divergenze tra un manoscritto e l'altro, sono circa 700, non vi fate prendere in giro, non sono di più, circa 700 che cambiano il contesto dalla Genesi all'Apocalisse dello 0,4%, neanche l'1%, ma vi rendete conto? Quindi il Dionati ha usato il Textus Receptus, altri hanno usato il Sinaiticus. Ci sono, ecco perché poi uno si aggiorna, fa cosa, vi stanno letteralmente prendendo in giro. Quindi il Signore Gesù ha adorato il Padre, il Signore Ge Gesù intanto ha pregato il Padre. Quindi pregare è sinonimo di adorare. Punto numero uno. Secondo poi, Gesù ha adorato il Padre? Sì, Gesù ha adorato il Padre. Poi hanno detto, questi cipollari antitrinitari, vatte la pesca, adoratori del massone William Marion Branham, tutta sta gente qua, hanno detto noi troviamo sempre la trinità sotto, diciamo, su e sulla terra, ma non la troviamo mai sul cielo. Gli abbiamo fatto vedere là in, in Apocalisse 5, dove vediamo che l'agnello prende il rotolo da, dalla mano de, de, di colui che sedeva sul trono, non sanno, questi qua non, non vedranno la vita eterna stanno, stanno prendendo in giro infatti noi vediamo che mentono spodoratamente chiudono i commenti hanno paura di tutto e di tutti sfidano tutti ma poi scappano se pure a caso qualcuno li dovesse dovesse dire vabbè fammo sta sfida ma non per carità di Dio uno che, che chiude i commenti ma che credibilità te può dare sono aggressivi, dicono parolacce, ti mandano, ti scrivono che ti vengono a menà. Eh, questa gente qua, antitenitaria branamiti, eh, non tutti, eh, sono così, eh, alcuni, eh, per carità, non facciamo di tutto tutta un'erba un fascio, eh, so, soprattutto i branamiti che stanno dalla parte della Calabria, perché quelli che stanno dalla parte della Sicilia, per quella che è la mia esperienza, non sono violenti affatto ma quelli che sanno dall'altra parte della Calabria, per intenderci il cipollaro, eh, sì, quelli lì eh, sono violenti nel senso che poi abbaiano, abbaiano, non fanno niente. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la Trinità, sì, la Trinità è biblica e quando andremo su nel cielo chi vedremo? Semplice, vedremo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il libro dell'Apocalisse ci descrive il cielo in maniera veramente... Mm. palese, chiara chiudo ok e questo è stato il video cari amici in ascolto uh, speriamo che questo video sia stato di aiuto per voi gloria a Dio no? è importante conoscere anche quello che quello che dice la parola di Dio nel linguaggio originale, non scappate. Eh, quando Sempre solide domande, ecco un altro, chi sono quindi i santi durante la grande tribolazione? Eh, io mamma ed te. Ecco un altro che dice che la Chiesa passerà la grande tribolazione ma io a questo manco gli rispondo ma hanno, hanno stancato le, le domande sciocche senti guardatevi i video volete risposte guardatevi i video ho già risposto manco gli rispondo non gli rispondo non voglio sapere niente ah. via cancella e te, te guardo neanche ma per carità, di Dio chi sono i santi durante la grande tribolazione io mamma di te, te va bene mm. bene cari amici se, guarda sta apologetica cari fratelli vuoi passare qui la grande tribolazione ma per carità di Dio ma accomodati salutami 144.000 un bacio grande ai due testimoni ma, ma chi ti dice niente ma abbraccialo l'anticristo bacialo ma fa quello che ti pare Va bene, cari eh, amici, se volete accettare, il discorso è questo, se lo volete accettare. Se non lo volete accettare, re, re, restate quello che siete, restate antiridietari. Passate qui la grande tribolazione. che ne so, volete dire che Gesù non è Dio come fanno alcuni che dicono che era? ma Fate quello che vi pare, alla fine noi una volta che abbiamo fatto il video, abbiamo spiegato le cose, abbiamo pregato... Non è che noi possiamo convincere del peccato, però questi video servono come denuncia, il Signore ci comanda di farli e servono anche per insegnare la Chiesa gloria a Dio. La Chiesa deve sapere queste cose. Detto questo, con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Grazie per averci seguito fin qui. Se il Signore vorrà, ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.